Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.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 io ho un libro per te? Devi sapere, eh, sapere te che, bene, in che in Spagna c'è uno studioso, sì, okay? una testa testamata come te, di quelle testamate che è sempre curioso, sì. ma so,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 Ciao tanti amici! Siamo molto molto felici, onorati e emozionati di essere qua. Chiaramente in mezzo alle tante domande che ci poniamo e quale credetemi è molto difficile dare risposte, infatti sono eh, interpretazioni, chiaramente. Poi ognuno ha la sua realtà, no? Dentro del mondo della metafonia, voglio solo destacare due grandi trasformulicatori. Dentro de mis experimentos con la metafonía, voy a poner tres ejemplos, es una psicofonía que fue analizada por un ingeniero de sonido. El eh, senso de nuestra vida es que todos podemos llegar a ser eternos, como las estrellas. Y con el sorriso de una estrella que es en el al de y que fue fotografada, da Hans Votocconi vi vogliamo salutare sorriso più bello non ci voglio dare un po' Tiempo de Misterio.com En busca della verità